Ragazzi, di nuovo insieme. Allora, bentornati al capitolo di eh, come tirarsi giù gli accordi e anche perché. Allora, eh, oggi voglio prendere, eh, visto che ho fatto poco fa eh, il tutorial sul brano, sulla parte di basso, di contrabbasso, eh, voglio prendere il brano Every Break You Take, eh? anche perché il nostro carissimo amico Antonio mi ha chiesto un consiglio sulla sua, sulla sua trascrizione quindi sugli accordi che aveva tirato giù lui giustamente me li ha mandati e mi ha chiesto un, uh, un parere un, una, uno scambio di opinioni uh, pre, preme, premetto premessa premetto che eh, non è che quello che dico io è la Bibbia quindi posso sbagliare anzi sicuramente sbaglio eh, possiamo, però, è una cosa che mi piace molto, confrontarci con quello che eh, ognuno di noi ha sentito, ha capitato nel brano e ha scritto. Eh, ho trovato sinceramente pochi errori, eh, ripeto, pochi errori, secondo me, poche differenze tra la sua e la mia di trascrizioni. Eh, e mi chiedeva come, eh, quando c'è ad esempio gli accordi come questo brano di nona, accordi sospesi, eh, se, ho delle, innanzitutto se ho delle tecniche precise per sentirli bene questi accordi, eh, quindi scriverli e come suonarli. Allora sul discorso come suonare gli accordi eh, farò Molto presto una lezione o più di una, perché eh, ci sono veramente tante cose da dire. Eh, parlo degli accordi sul basso, ci sono tante situazioni diverse in base anche allo strumento che uno suona regolarmente. Il basso a sei corde ha tutto un altro concetto proprio di accordi rispetto a un semplice basso a quattro corde. Io mh, che suono quasi esclusivamente quattro corde ho, ho sviluppato per quel mh, che sono eh, per quanto posso suonare gli accordi eh, li uso più che altro per qualche abbellimento o, o, o in rari casi qualche arrangiamento un po' diverso magari quando faccio i duetti con mia moglie eccetera altrimenti li uso non tantissimo ecco. comunque eh, ho certamente delle mie eh, diteggiature posizioni eccetera per ogni tipo di accordo e questo però ve lo mostrerò con calma eh, in altre lezioni ecco. eh, vi dico solo che tendenzialmente eh, nei brani eh, diciamo dove l'armonia sono abbastanza semplici io evito di suonare la quinta eh, come sapete suonare accordi interi ad esempio facciamo un semplice do maggiore se io eh, voglio suonare do maggiore do maggiore 7 se io volessi suonare tutte le note dovrei fare eh, una cosa del genere mentre se io tolgo la quinta Molto più semplice e molto più immediato. Altra cosa ci sono gli accordi aperti, non aperti, eccetera, quindi eh, ci arriverò tra, pochi, eh, tra poche lezioni, diciamo così. L'altra cosa era come eh, sentire appunto il discorso non, è, quando gli accordi, diciamo, sono un po', un po meno semplici del de normale. In questo brano ci sono degli elementi un pochino eh, particolari, ecco, diciamo che il punto di forza armonico di questo brano sono proprio le nonne, secondo me. Eh, perché, ad esempio, se, se sentite la prima parte, dove c'è solo il riff di chitarra, il basso e la batteria, e io potrei scrivere sul spartito semplicemente La bemolle, che è l'accordo di sonica, La bemolle maggiore, Fa minore, Re bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore. Se invece siete eh, giustamente perfezionisti come lo sono io, eh, in questi casi mi baso su quello che fanno gli altri strumenti. Ad esempio vado ad analizzare il riff principale di chitarra, non so se... Cosa fa? Sento già questa nota che nella mia triade di La bemolle maggiore non c'è, quindi capisco che è una nona. Capisco che il riff è costruito su un accordo, dove la terza in realtà è quasi meno fondamentale, detta così è sbagliato però. È quasi meno importante della nona che invece dà proprio caratteristica fa minore e anche qui c'è la nona che c'è il sol e la terza maggiore quindi fa minore eh, sui sospesi eccetera eccetera eh, un conto, ad esempio, sono eh, i cosiddetti sus2, scritto così, <ride> dove la seconda viene suonata al posto della terza. Quindi, in questo caso, non è, mh, è un accordo diverso dal sospeso classico, come intendiamo il sus4. Sarebbe più o meno un accordo, come ad esempio, c'è un bemolle, sus2, essere questo, il, so, il sound che ha, quindi dove non sentiamo la terza, o è un accordo appunto come dicevo prima, sospeso classico, che non sai bene se è maggiore o minore, eh, oppure c'è cioè, una nota in più che è, è la seconda. 3 li ho scritti come ADD 9. Cosa significa ADD 9? Eh, ad 9? O ADD 9, o maggiore con la nona aggiunta. E attenzione a, a maggiore nona, major 9, major 9. <ride> Chiamatelo come volete perché in quel caso è prevista anche la settima. Nell'ADD 9 serve una triade con l'aggiunta della nona. Quindi la triade maggiore la nona eh, mh, altra cosa in questo brano eh, come vedrete nella trascrizione c'è due particolarità eh, anzi forse più di due però in linea di massima eh, sono tutti accordi appartenenti alla tonalità di la bemolle maggiore c'è solo una, una grandissima cosa che fa Sting, che fa Polis, nella sezione chiamata Chorus. Can't you see? Ecco, qui c'è un re bemolle, appunto ad 9, quindi con la nona. Nella seconda battuta, la battuta successiva, rimane l'accordo, ma al basso e quindi diventa quasi un Re bemolle settima, Re bemolle nona, che ributta poi in La bemolle. Questo è il primo elemento. Poi c'è un Si bemolle maggiore, che in realtà nella scala nell'armonizzazione di La bemolle non, eh, non avremmo, eh, sempre nel chorus, c'è un Si bemolle Cambio di tonalità, eh, quello che ho chiamato bridge, special, si può chiamare eh, in molti modi, dove modula in me, proprio una modulazione eh, che sono un, un genio come lui, che poteva inventarsi, cioè una delle più uno de, degli special, diciamo, più, più belli de, de, della storia. su mi fa diesis è quasi se, come se fosse andato in si maggiore perché gli accordi sono mi maggiore fa diesis maggiore io infatti ho messo 5 diesis nella tonalità di si e ritorno alla bemolle che è geniale perché appunto poi alla fine diventa una progressione che riporta nella tonalità di del brano eh, altre cose non me ne viene in mente ma se avete domande o se anche voi eh, volete farmi vedere eh, ripeto non perché io sia eh, il Gesù del, dell'armonia però se vi piace confrontarvi se vi piace chiedermi un parere su, sulle trascrizioni sia della parte di basso anche proprio degli accordi o qualsiasi altra cosa a me non, non fa altro che piacere e, e miglioro anch'io nel senso più mi confronto con, con altri musicisti più sicuramente può farmi solo del bene. E concludo dicendovi che tra pochi giorni, eh, ora devo stabilire la data precisa, farò una, una specie di riunione online proprio per conoscere meglio chi mi segue e farmi anche un po' conoscere io meglio eh, completamente gratuita, senza alcun obbligo di, di impegno nel senso se mi date eh, l'ok okay che partecipate io vi mando poi il link ma poi non è che siete obbligati a farlo eh, chi è interessato mi mette un commentino qui sotto o mi scrive personalmente e farò questa cosa dove eh, ognuno potrà me eh, quello che vuole riguardo al basso riguardo la mia attività di, di musicista riguardo come eh, sono entrato nel mondo del lavoro eh, della musica eh, o qualsiasi altro concetto riguardante la musica in generale l'armonia tutto quindi spero sia una cosa che eh, poi che ne so, potrà prendere un, un, un slancio e diventare un appuntamento magari fisso per scambiare due chiacchiere penso la sera <ride> e, tranquillamente, serenamente come ho sempre fatto. Quindi ragazzi fatemi sapere e una buona serata e al prossimo video.